Grazie Presidente, anche in questo caso utilizzerò molto meno dei tre minuti a mia disposizione, semplicemente per dire che eh, il lavoro che anche la Commissione sta portando avanti per l'espressione di parere sulle proposte di delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è in linea con quello che ci siamo prefissati nel, nell'anno, cioè quello di ridurre il più possibile, nel più breve tempo possibile, anche con la collaborazione degli uffici, la, eh, il riconoscimento di cifre che eh, importi che. Eh, sia eh, cittadini oppure eh, piccole aziende, aziende del, eh, del, dell'area romana avanzano dal, dal comune di Roma e che spesso sono eh, preziose proprio per eh, continuare a poter, eh, a poter operare. Sono delibere anche molto vecchie nel tempo e siamo eh, contenti che finalmente venga data una risposta a queste, a queste esigenze per cui ringrazio anche il lavoro che, eh, di tutti i commissari della Commissione. Ovviamente farò un unico intervento anche sulla, sulla prossima delibera eh, preannunciando il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle. Grazie.